Ciao a tutti oggi prepareremo la terrina di salmone il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 4 ore di riposo in frigo gli ingredienti sono salmone affumicato tagliato a pezzettini colla di pesce prezzemolo formaggio spalmabile parmigiano sale pepe e panna da cucina andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo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 Aggiungere il formaggio spalmabile, il sale e il pepe. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola in un pentolino scaldiamo la panna da cucina e sciogliamo la colla di pesce ben strizzata girando bene con un cucchiaio dopo aver sciolto bene la colla di pesce versiamola nel boccale Aggiungiamo 150 g di salmone tagliato a pezzettini facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. Il composto è pronto, andiamo adesso a comporre la terrina. Abbiamo foderato uno stampo con pellicola trasparente, lo stampo è da 25 cm, mettiamo sul fondo i ritagli di salmone, li melliamo bene. il composto del boccale e livellare bene. Livellare bene. Coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 4 ore prima di servire. La terrina è pronta, rimuoviamo la pellicola trasferiamo in un piatto da portata e serviamola terrina di salmone grazie e alla prossima ricetta